Allora, questo vi serve di sicuro questo vi serve di sicuro allora valutiamo le distanze nel tiro di mamma allora per stringere subito un dito si possono fare i parametri allora in stavo dicendo allora tanto per cominciare parametrare è vietato parametrare è vietato non c'è dubbio su questo punto parametrare è vietato però è vietato solo se viene effettuato in modo esplicito e cioè se io utilizzo la mia attrezzatura o peggio qualcos'altro per ottenere un vantaggio sulla stima della distanza, in modo esplicito, cioè faccio un'azione unicamente destinata a ottenere la stima della distanza con una parametrazione, cioè mettere qualche oggetto, qualcosa, in con confrontarlo per ottenere la distanza. Però, e non lo, di non lo dico io, lo dice la World Archery, dice se io durante la mia normale sequenza di tiro, durante i miei normali, nel normale svolgimento, nella mia sequenza di tiro, utilizzo la mia attrezzatura per confrontarla con il bersaglio, per ottenere una stima della distanza, è un'abilità. È un'abilità e io bordarceli. Faccio un documento che ti insegno ad ottenerla, ti do, esiste questo documento, e come si è? Ti insegno ad operarla in modo che tu possa essere alla pari di tutti. Ed è un'abilità, come un'abilità? Tirare bene o meno bene. E quindi stimare bene o meno bene, bene la distanza. Questo è per quanto riguarda l'etica sportiva, ok? Quindi se io faccio delle cose, stimolo la distanza con la mia attrezzatura durante la mia normale sequenza di tiro, è una mia abilità, punto. E quindi è eticamente e sportivamente corretta. Non ci sono dubbi dal punto di vista etico e sportivo. No, è incontestabile. Volete contestarla? Se no Sennò contestate un'opinione. E le opinioni non si vogliono perché io sto facendo la mia normale sequenza di tiro. Dal punto di vista del giudice di gara, il giudice di gara può solo permettersi di contestarmi un atteggiamento esplicitamente destinato alla stima fraudolenta della distanza. Non immaginarsi che nella normale sequenza di tiro io possa fare qualcosa. Questo cioè, non lo può fare. Io posso fino a prova contraria, zitto, fino a prova contraria, fino a che il regolamento lo vieta, io posso salire e scendere mille volte nei tre minuti che ho a disposizione. 2000 volte. cento milioni di miliardi di miliardi di milioni di miliardi di milioni di, di, di, di, di volte. Nei tre minuti posso fare quello che voglio. Se è la mia normale sequenza di tiro, punto è una questione di principio. Dica: l'arbitro mi vede dal di fuori, non vede attraverso il mio occhio. Tra parentesi, non vede attraverso il mio occhio. No, in testa non è il mio occhio sono solo illazioni e questo atteggiamento dei giudici di gara deve finire deve terminare ci sono giudici di gara che contestano le mie opinioni io non sono d'accordo ok? io nella mia normale sequenza di tiro posso pensare al cinema, a pippo, a cavallo e a parametrare. Se voglio, nella mia normale sequenza di giro. Qual è la mia normale sequenza di giro? Ovviamente, con la freccia. eppure viene comunque contestato eh ma se scegli il è salito sicuramente hai parametrato sì. questo atteggiamento è un atteggiamento antisportivo da parte del giudice. è un atteggiamento antisportivo non può discriminare il di di fogliettino con tutti i parametri scritti ma quella è un'altra cosa è logico che se io faccio così <ride> io ho visto a te <ride> le domande, queste sono eh, eh, eh, le domande no, le domande no, le è quello che domande si è si è si okay. no, è Quindi, è abbiamo stabilito, che domande no, le domande no, le domande no, le domande no, le domande ma fino al limite del paletto posso, cavolo, arrivare. Se non lo sposti, non c'è dolce dubbio che io ti adeguerò. Io non voglio contestare i regolamenti. Fate i regolamenti e io mi adeguo ai regolamenti. Ah, una domanda, anche se domanda, con delle contestazioni, perché è una domanda che un può saltare fuori la corda, è sempre meglio assolutamente sì deve esserci la mia anche se, se l olipico, l olipico lo fa anche, per, anche se anche se anche se anche se io lo evito perché guardano non guardano il solo a rompere sempre lei anche se se io mi metto così perché non posso farlo? io posso avere una pretrazione anche di 2 minuti e 58 secondi e poi in quei 2 secondi andare in ancoraggio e poi è incontestabile perché io cosa sto facendo? sto controllando la perpendicolarità dell'orizzonte e cercando qualcosa sull'orizzonte che sia perpendicolare perché so benissimo che se l'orizzonte messo in questo modo falserà, specialmente con l'arco nudo, mi falserà il tiro della freccia mi farà andare a destra. Quindi io sono in questa posizione. Prima ho controllato sullo sfondo se c'è qualcosa sull'orizzonte di perpendicolare con cui allineare il riser, dopodiché con, vado a vedere se c'è poi okay, che io ho parametro, ho un parametro, questo non deve interessare minimamente a nessuno. Ma comunque io Però mi accoraggio. la verifica della presa non è eh? è una fare, non puoi farla della notteggiata. Guarda, allora. Perché anche quello potrebbe essere... No, no, no, aspetta, ti rispondo, ti rispondo. Allora, siccome non si possono più fare richieste ufficiali, non si possono più fare queste richieste. Una volta si scriveva alla CUG e la CUG anche in via provvisoria ti rispondeva. Io ho fatto tante domande e mi rispondevano. Adesso non ti rispondono più. Devi inoltrarla alla, alla segreteria federale che poi vedrà se il quesito ha un senso e la inoltrerà alla CUG che vedrà se ha un senso e chiederà al Consiglio federale se certo. dovrà rispondere eh? la punta, Commissione eh. giudice di gara Commissione unica di tipo, qualcosa del genere però io che sono più rompicoglioni che rompicoglioni che rompono i coglioni ho chiesto a tutti i capi di... ogni volta che c'è una gara di qualifica e lo faccio tutte le volte vado dal coordinatore e gli chiedo posso controllare la perpendicolarità con la mia freccia nelle distanze conosciute e o nelle distanze sconosciute mi è sempre stato detto di me. non lo faccio mai Non gente che fa cadere il binocolo per sbaglio per vedere dove tende il mio piombo però lo fa di lo fa nascosto perché sennò l'arbitro lo richiama. Ma l'unica cosa che possono dirti è: stai parametrando, vado per freccia. Cioè, Mi devono anche, non, è non, dire, non era della prova, però non <ride> dovrebbe essere <ride> mio. Come faccio a parametrare con la freccia? Hai, che tu ti il sì, ma il braccio non è una freccia di suramento, non, lo <faccio> <ride> molto, non lo so. no, si può voglio fare. Comunque, tutte le volte lo chiedo, però non glielo di qua. Poi non lo faccio, eh. No, lo chiedo, ma forza di chiedere, si chiederanno anche loro cos'è, cosa ha un cos senso. Torniamo a allora. noi. Oh, ho fatto questo preambolo perché è importante, così evitiamo tutte le domande. successive. In questa diapositiva, poi è un po' un riepilogo di tutte le regole. Non mi fa male avere perché ci sono più o meno tutte qua dico quello che ho detto la valutazione della distanza dei bersagli Hunter è sempre stata la maggior preoccupazione in realtà non è così difficile ogni accerco il tempo e trovo a un certo punto il suo metodo più o meno preciso ad esempio se parliamo di arco nudo per le classi junior e master e senior i pidocchi 20 cm sono tra 5 e 10 metri, i 40 cm sono 10 e 20, il 60 fra 15 e 30 e l'80 fra 30 e 45. Qua trovate la tabella con il picchetto giallo di Lombò e altri, giovanissimi soprattutto, il picchetto blu arconudo e allievi, mi pare, comunque dopo c'è scritto, e il picchetto rosso eh, olimpico e compound senior, junior e master e queste sono i range delle distanze sconosciute, quindi ad esempio l'arco olimpico ma soprattutto, e questo è poco conosciuto è poco conosciuto più o meno da tutti, ma anche a volte anche degli chi ha lavori i bersagli sconosciuti che normalmente sono 3, 3, 3 e 3, sono tre per tipo, tre pinocchi tre occhiali 3,60 e 3,80 non è mica detto perché il regolamento dice che il numero dei bersagli può essere da 2 a 4 quindi possono esserci 2 pidocchi, 2 occhiali 4,60 e 4,80 ok? una volta che ho messo nella mia gara 4 pidocchi 4 occhiali 2,60 e 2,80 e è successo l'Apocalisse, è successa l'Apocalisse. Hanno subito il giorno a lunedì mattina, hanno cambiato le regole dicendo, è colpa mia, potete accusare me, hanno cambiato le regole e le distanze sconosciute devono avere 260 metri per l'arco nudo e 320 metri per il compagno perché Berti, quel bastardo, ha, ha fatto tutte le distanze corte. E non solo ha fatto tutte le distanze corte, l'infame, ma ha anche messo quattro pinocchi e quattro occhiali. E la distanza massima dell'olimpico, sconosciuta, era di 39 metri, l'infame però vi giuro nell'ottanta però vi giuro che quella da 60 c'era quella da 60 c'era, anche quella da 55 anche quella da 50 però poi quella sconosciuta era 30 era una gara? No, era una gara? Guarda che non dica tutti, l'unico che ha fatto tantissimi punti è stato Morello. Dimmi, ci siamo, non lo sapevo. No, il minimo deve essere il minimo. No, no, deve essere il minimo, non giusta. Deve essere il minimo. Cioè sotto quello si è in panico. Peccato che quando si voleva fare, eh, si voleva fare la, la qualifica andavamo a coordinare o andavamo nel suo di mulazzo dove, dove io alle sconosciute ho fatto 678 punti. Eh, eh, 378 punti, 378 punti alle sconosciute, carta canta lo trovate su... Detto questo andiamo avanti, io mi sono sfogato ogni tanto però ci va. Vale. Attenzione che in base alla circolare federale è mia, colpa mia, diverti, la somma aritmetica di tutte le distanze sconosciute deve essere 260 per il picchetto blu, 320 per il picchetto rosso, il picchetto giallo è stato salvato. tanto Berti non tira dal picchetto giallo non è detto ripiloghiamo velocemente c'è il riepilogo, picchetto giallo tirano giovanissimi arco olimpico giovanissimo ragazzi, allievi arco nudo tutte le classi da un picchetto blu, ragazzi allievi arco olimpico, ragazzi allievi arco compound, junior, senior master, arco nudo, tutte le classi arco istintivo oh, è ovvio che come fai a ragionare in questo modo qua. Come puoi pensare che un allievo arco olimpico, che un, cioè un ragazzo arco olimpico, un ragazzo di 12-13 anni, possa mai fare una gara dove ci sono i pidocchi a 15, dove c'è il 60 a 40 metri, dove c'è l'80 a 50 metri. Come è possibile questo? Certo, per una nicchia di persone è una gara... Da veri, da veri, uomini, da veri selvaggi. E certo, però adesso non può, non può diventare uno sport eh, dove puoi portare la massa. Non solo dove puoi portare la massa, ma dove vuoi eh, incrementare il tiro. Io, e vi giuro di credermi, ho fatto eh, a Campo Felice, a Volpiano, una gara a Lombardone, una gara facile, perché c'erano tanti ragazzini che arrivavano da Fossano, c'erano tanti ragazzini che volevano tirare e ho fatto una gara facile un po' per tutti. Poi il commissario tecnico può prendere nota, vabbè, questi hanno fatto mille punti in questa gara, non, la tengo, non ne tengo conto. Senza bisogno di cambiare le regole per tutti, non c'era bisogno di fare tutto questo sfarfallamento terrificante, questo detto penso io, poi carità. A me non cambia niente, io quell'anno lì la qualifica per andare a fare l'Europeo altre la qualifica per far andare al campionato europeo l'ho vinta, ho, ho fatto il punteggio assoluto contro tutti, quindi la votazione a città della Pieve l'ho vinta. Okay? Non sono andato per scelta terribile. Ho vinto le gare di guerra. Quindi non era per me che ho fatto una gara facile. Detto questo, possiamo andare avanti. Per iniziare dobbiamo cercare di misurare ad occhio sul terreno, ad esempio cercando di dare qualche particolare del terreno, un cespuglio, un albero che sia a 5-10 metri al picchetto, da lì cercare di avanzare gli altri 10 metri e così via. Spesso dopo un po' di esperienza da questo tipo di relazione è abbastanza preciso. Vi invito e invito ad insegnare questo metodo. Un buon sistema è quello di sistemare in palestra delle strisce o dei picchetti a 5, 10 e 15 metri perché aiuta tantissimo a memorizzare 5, 10 e 15 metri. Vi tornerà enormemente utile per l'arco nudo, per l'arco rombo, per l'arco istintivo, per il compagno. Il compagno tanto può x, 7-8 metri, ma sembra 100. No, beh, il compagno sai qual è il problema del compagno? Che compa. c'è la stanoma a 45 metri e gli dà 35. Perché non ho, è, è, la, è la nullità più assoluta. E veramente non sa valutare. Cioè, E a 45 gli do 35 di merino. Ma oh! E' certo che di 10 metri fai 8. Così, più o meno così. Più o meno. Quindi vi invito a mettere in società picchietti o semi di 10, 5, 10, 15 metri. In modo tale che continuamente tutti i giorni ci passate davanti, e date un'occhiata, perché mi servirà poi. Perché mi servirà poi per capire. Quanto manca 20, quanto manca 25, quanto manca 30. Ma ne parliamo, abbiamo il tempo, sicuramente abbiamo il tempo di parlare. Ecco un bel tiro, questo siamo a Saint Pierre in Valdosta, quando facevano questa gara, questo è un bellissimo tiro, questa era posizionata a 45 metri per il picchietto, sia il picchetto rossa che il picchetto blu ma anche qua il, perché poi no? L'organizzatore di diciamo che quindi San Piero è un vecchio organizzatore di gare era sempre parte da che, da che esiste anche. Ma un po' l'idea dell'organizzazione è del film se non sei capace di parlare delle yeah, yeah, yeah. eh, guarda, non devi venire infatti <ride> non fanno per <ride> di fatti <ride> di fatti, <ride> fatti qua la gara non la sono più per mancanza di iscritti <ride> ma è quello che dico io non sono talebano non voglio fare le tue facili ma un caro un tiro così ci sta uno in sicurezza con una bella rete dietro ma uno, uno. e gli altri poco cespuglio come sono perché il 3D prende più vicino sono quasi tutti abbastanza in piano ci sono i cespugli l'alternativa è fare la fine di Jean-Pierre e non adesso lo fa più delle ebbene sapete cosa mi hanno risposto se non le fanno più non ve le meritate <ride> ma che ne eh? eh, so sì, comunque le 20 più 1 si tranquilla le 20 più 1 si è triste da niente, va bene perché è 30 metri, sono tutto in piano eh, i fili lei <ride> non mi piace potevo averne mezza idea ma ho visto quello e anche, no. anche no ma è logico allora com'è la situazione che ho proposto io poi alla fine no? ho sempre proposto ci sono gare facili, ci sono sempre state. è inutile rompere le palle a verti tra luce. Ci sono sempre state le gare facili. Allora, se andava a col si se andava all'uso di Mulazzo, se andava a Crema, mm. e si facevano i punti. Ed, e e, e l'ante era facile, l'ante era forte. E' boh, ci sono sempre state gare facili. Allora, ma perché, siccome poi alla fine vanno tutti a Molinella vanno tutti al Lido delle Nazioni dove si fa su un camping dove, dove, dove si fa... esatto dove è tutto in piano eh, ma allora è tutto in piano benissimo. ma allora c'è il, il modo oggettivo di bypassare questo problema l'arbitro si munisce di un inclinometro e alla fine dà un, con foglie, un semplicissimo foglio Excel dà il coefficiente di difficoltà alla gara Esatto. questa gara il tuo punteggio finale viene moltiplicato per 1,1 il tuo viene moltiplicato per 0,98 il tuo viene moltiplicato per 1,19 insomma io vado a fare tutte quelle da 1,19 non vado a fare quelle 0,98 e ci provo e le vado a fare tutte difficili è talmente semplice ma no, poi l'ha detto perto. <ride> <ride> no. Troppo comodo. No, ma è semplice, eh, faccio il giro del campo, ma neanche un inclinometro. Col telefono, c'è l'arco. Ed è semplicissimo, eh. Distanze somma delle distanze sconosciute, somma delle inclinazioni. Mi dà un numero questo numero codifica un parametro, il numero è grande, 1,2, il numero è più piccolo, 1,1, il numero è 0, tutto in piano, 1. Eh, comunque la cosa più semplice è rendere opere in campionati italiani, ho tutto il problema, se tu vuoi divertire, andare a tirare così, vai, adesso fai, è certo che se mi paragoni la mia gara tratta così, con quello tirato tutto in piano e poi gli italiani ci va quello che tira in piano ed è il motivo per cui non le fanno più quelle gare lì perché la gente non ci va più perché ci vado lì che c'è sempre vento ho capito mi fa tutti però i però io bypasso ehm. questo problema in, in, ancora possiamo anche renderlo tranquillamente open però intanto le gare facciamole tanto non è che facciamo Open vinco io, facciamo i campionati e lo vince lo oh, stesso te oh, okay. eh. però poi di, poi vai a farle in America mm. sono tutti e non ti, non, ti sei, non ti sei abituato no ragazzi L'altra volta non lo faccio e quindi starete senza, io non ne faccio più quindi non è neanche più un problema. Io però lo... giuri in giuretta lo dico qua davanti a tutti: io tiro di campagna, non lo faccio più. non è fatto, tiro di campagna, non lo faccio più e quindi non sponsorizzo più neanche i miei allievi a fare il di campagna li porto a fare qualcos'altro non è vero perché Reggiani è ben contento che io non faccio più il terzo di campagna <ride> eh, lasciamo il campo ai giovani nel 3D, sono tutte le distanze, eh? nel 3D sono tutte sconosciute le distanze nel 3D sono tutte sconosciute adesso lo vediamo sì. vediamo anche il 3D Vediamo qua... ah, no. Quindi possiamo anche utilizzare parte della per parametrare. Vabbè, è quello che abbiamo detto. Abbiamo detto Teoricamente, la parametrazione può essere ripetuta anche più volte. Ma va ricordato che l'arciere non deve causare in debito ritardo alla gara. Non c'è nulla di più irritante che arrivare a una piazzola e dover aspettare, osservando l'arciere che precede, che sale e scende, o meno vi ricordo che il tempo massimo di tiro per scoccare tre frecce è di tre minuti. Comunque l'arbitro, solo in Italia, ma in tutto il mondo, c'è la munizione, in Italia dopo la prima munizione c'è il cartellino rosso su tutte le piazzole. Cosa vuol dire cartellino rosso? No, cartellino rosso vuol dire che si elimina la freccia di punteggio più grande. Ok? Se ti hai superato il tempo, non è che l'arbitro succede così. L'arbitro ti cronometra e ti può cronometrare anche se causi in debito ritardo. Cronometro da quale momento parte? Da quando te vai sul picchietto. Da da che, te, può, far, può, che non può far partire prima se tu non vai al picchetto cioè eh, tra parentesi tra parentesi insomma sì, l'arbitro può fare e quello che vuole è, e no. poi viene da te dopo che hai tirato le tue tre frecce viene da te e ti dice ti ho controllato il tempo non importa non ti dice niente ti ho controllato il tempo e ti hai superato i tre minuti gli Mi dai lo score per favore dietro lo score scrive il tuo score a, super, a munizione superamento del tempo. Bon. Da quel momento in avanti l'arbitro ti può controllare il tempo, ma non è che ti dice hai sforato, no, va su dove hai tirato le frecce e segnerà M alla freccia con punteggio superiore. E così per tutte le, fre per tutte le frecce, se te ovviamente superi il tempo. Mm. Poi ti capita come a Pompeo quest'anno gli italiano. Eh? Poi ti capita come a Pompeo l'italiano. Oh peggio, come Marco Seri. Che fatto? Marco Seri, quello di Marco Arceri. Marco. Eh? Sì, so chi è. cosa gli è successo? Te lo dico io. A stroncone campione di italiano. Eh, eliminatorie. Eliminatorie. Ultima freccia da tirare. Nell'eliminatore sono due minuti Ultima freccia da tirare C'era vento, scende, sale, scende, sale, scende l'arbitro al, al, gli fa stop ai tiri Scusa? Stop ai tiri, sono passati due minuti Va bene, prendo nota Tu sai come Marco c'è Grazie di avermelo detto No, oh no, via, via, fuori, finito, è tutto finito, è passato il tempo. Ah, passato il tempo, che, che è passato il tempo? Non puoi più tirare, è passato il tempo. Ah no, come non puoi più tirare? Queste sono le eliminatorie, non sono mica le finali, certo. sono le eliminatorie. ti ho detto prima ah. che è successo quest'anno. Ah, anche perché io perché sapevo di questa. L'ha eliminato, gli ha fatto fare quello successivo, ha perso il successivo, poi gli ha detto no, non poteva eliminarlo e ritornato indietro. Comunque, a questo è successo questo, era l'ultima, era la sua, è, è peggio questo, è peggio, perché, niente, l'ha preso per un braccio per tirarlo via. Ah, oh, non mi metta la mani a tosse. io non mi voglio qua, è normale che è uno che sa quello che vuole, che, che, quali sono i, i, i suoi diritti. Oh, vabbè, stai di finché voi, poi andate avanti. Ma come? Sì, vado a la lasciarlo lì da solo e vado andare via la piazzola. Incredibile. E no, io adesso tirerò la mia freccia. No, io la tiro. No, oh, se la tiri ti squalifico per tutta la vita. Vabbè, si penso così. Chiamiamo. Chiamiamo il capo Argio, che era dopozzati, era il capo. Angelo. Ti faccio spalificare, oh, si è messo a urlare, eh, quest'arbitro non arbitra più ovviamente, no, no, l'hanno mandato via. Finché finalmente qualcuno è andato a chiamare Aldo Pozzati e gli ha detto ma cosa stai dicendo? Sono le eliminatorie. Al massimo lo ammonisci, ma comunque poi alle finali vengono eliminate le ammunizioni, perché il passaggio da, da una fase all'altra le ammonizioni sì. E quella era l'ultima piazzota e non gli hai lasciato tirare la freccia e alla fine la freccia l'ha tirata quindi immaginatevi fuori no no allora esiste anche un metodo matematico che voi ben conoscete che è basato sul teorema di Zalete per altro tutto però è fortemente sconsigliato se non addirittura inutile e impossibile eh, da essere utilizzato comunque vi lascio, vi lascio eh, nei testi anche cos'è il teorema di talete cos'è eh, la parametrazione basata sul piano di talete quella che insegna World Archery ok World Archery insegna soprattutto la parametrazione con il piano di talete abbiamo poi altri due metodi col bottone di pressione quello che il primo metodo proiettare una parte del bottone sul bersaglio da stimare. Molto probabilmente però dovrete modificare la vostra attrezzatura allo scopo e questo è vietato dal regolamento. Oppure proiettare il bersaglio per tutto il suo diametro sul bottone stesso e in questo caso non è necessario modificare parte dell'attrezzatura. In allenamento quindi, e vediamo come fare, eh? in allenamento quindi bisognerà posizionarsi in piano con bersagli nuovi a differenti distanze e imparare quanta parte del bersaglio vengono coperta dal bottone a diverse distanze adesso vi faccio vedere adesso vedete, il disegno vale mille parole parlando unicamente di picchetto blu e volendo essere raffinati bisognerebbe valutare e memorizzare almeno 14 differenti misure minimo se non di più Pidocchio 5-10 metri, occhiali 10-15-20, 60-15-20-25 e 30-80, 30-35-40-45. Ma è realmente necessaria tutta questa fatica? Senza probabilmente. I pidocchi e gli occhiali sono bersagli vicini, per i quali da un lato e dall'altro già una valutazione ad occhio è sufficiente il 60 sono usciuti un bersaglio relativamente facile anche se l'ambito di distanze possibile è maggiore il vero problema può essere l'80 cm che ha una variazione di 15 metri quindi l'errore ci sono più, più possibilità di, di fare degli errori da 35 a 50 è difficile la valutazione come iniziare dunque a parametrare ecco alcune alcuni consigli pratici. La prima volta è concentrarsi su alcune misure fondamentali, ad esempio 20 metri dell'occhiale, 25-30-60, del 40 45 dell'80. Da 14 parametri, da memorizzare siamo a 26. In realtà però i 20 metri dell'occhiale, 30 metri del 60, e 40 metri dell'80 sono lo stesso parametro, perché sono proporzionali, e la vediamo, o come vedremo lo stesso bersaglio sul bottone copre esattamente la stessa parte di quei tre da sei parametri siamo scelti a quattro e già possiamo iniziare una gara, la neofisi, conoscendo quattro posizioni e già non facciamo degli zeri ok? Almeno che non confondi <ride> l'80 con 60 <ride> <ride> però anche lì non è sportivo questo eh perché io in inganno l'occhio del arciere Guarda che chi lo fa non allora, è che sei un grande sportivo ti inganni e qualche volta li ha trovato è un, è un paglione grosso, mettono... un paglione, mettono no, è il bianco oltretutto c'è anche chi aumenta i paglioni oh, eh. due oh, ah, oh, eh. strisce eh. di due strisce di pallone. va bene, va bene, è una cogliancata oh, oh, ci sta ma chi sistematicamente usa il paglioncino da 80 e mette il 60 a forza per trarre l'inganno nelle proporzioni e qui non mi inganno l'occhio è cioè io non questo <ride> è un è a c'era una un, un <ride> esatto piuttosto così almeno così sono sicuro che sono tutti sullo stesso piano si può confondere che c'è certo puoi confondervi però ci sono tanti sistemi per guardarsi intorno e sì, non fare cazzate. Certo. In ogni caso, siccome l'occhio dell'arciere è facilmente manovrabile, fare queste cose va poi ad avere fortuna o meno fortuna. Io ho visto fare degli zeri a, Rick, a Eric Johnson e sto parlando del top, del top, del top, del top, più top. Persone che tira da, da quando aveva 12 anni sui bersagli anterefieldi, eppure ha fatto degli zeri, non riconoscendo la distanza. Vuol dire che è stato ingannato. Questo cosa vuol dire? Che l'organizzazione non ha fatto una, una scelta in base alla bravura, ha fatto una scelta in base, boh, ci avrà fortuna o non ci avrà fortuna. Eh. Però c'è da dire anche che questa faccenda qui la riconosce la targa del 60, la targa del 80, c'è un sistema quasi scientifico cioè, lo adesso. No, spiego, lo spiego attenzione che il 60 a 30 metri nell'80 a 40 metri appaiono della, di uguale grandezza rispetto al riferimento da qui l'importanza fondamentale è di riconoscere il bersaglio su cui si sta tirando se un 60 viene scambiato per un 80 si rischia un errore di 10 metri quindi sicuramente uno zero se dalla sosta è possibile vedere la pattuglia che ci precede, raccogliere le frecce tirate, ricordate che potete rapportare la grandezza del bersaglio alla figura umana. Un bersaglio da 60 cm arriverà poco più all'altezza del ginocchio, un 80 arriverà al bacino. C'è di meglio, c'è anche di meno. Certo. Allora, è molto, molto, molto più semplice. raffrontare il... Siccome sono tutti suppagli di, di, di paglia che hanno la reggia tutti uguale, uguale, nel 60 c'è nel 60, la regia è esattamente come la distanza di due. Nel 80, è più, e l'80 ci sarebbe due volte, Quindi, guardo il binocolo e vedi subito si sente due volte. Sì, lo dico, lo dico anche dopo. Ah, no, per... E anche, si può vedere anche con i chiodi, con le graffette e si può vedere che nel 60 le rotate sono molto più strette e quelle 80 le rosate sono molto più larghe un altro vai allora quando tu sei lì e non sai se il bersaglio è da 60 o 80 tu fai il parametro e lo fai nei tuoi casi e ti dici se è, un, se è un 60 mi viene 30 metri se è un 80 mi viene 40 metri ci sono 10 metri di differenza se non sei cieco guardi il terreno, il terreno certo, passiamo, certo terreno, sono 40, però è in grado se in genere per tutti si te, che quel, quelle le mettono in giro per di dito, le le dito, le tune, okay, sì, sì, altra considerazione nell'altra sì, sì. nell sì. da 60 sono relativamente più sì. vicini sì. e quindi più facili sì. da colpire quindi avete delle rosate più Quindi, prima di tirare, controllate quel binocolo Il 60 avrà fuori l'impatto delle frecce con più strette dell'80. Ok? Qui di seguito il mio metodo che utilizzo normalmente in gara. Utilizzo infatti il secondo metodo. E porto la proiezione del bersaglio sul bottone. La parte sinistra del bersaglio la posizione a filo riser e controllo dove si posiziona la parte destra del bersaglio, sul bottone stesso. Questa attività deve essere svolta durante la normale sequenza di tiro, il conveniente anzi dire obbligatorio per non incorrere in sezione entrale. Effettuare la parametrazione una volta raggiunto l'ancoraggio con la freccia incolcata. In questo momento sto parametrando, non è vero, ma no? per dire ecco una soluzione di parametrare. Posiziono l'uno ho anche qua adesso Adesso qua adesso che c'ho il, il bottone slipper lo posizionerò qua ma per per, per voi va bene l'idea e vado a vedere dove va a cadere va a cadere in questo punto ok? in questo punto che guarda più o meno a metà tra qua e qua il bersaglio da 60 centimetri a 15 metri il bersaglio da 40 centimetri a 10 metri il bersaglio da 10 centimetri a 5 metri questo invece il bersaglio da 60 a 19 metri il 40 a 13 metri e il 20 cm a 6 metri perché questi numeri così a caso? che me ne frega sapere io chiamo il detto che debba essere le misure mi Io Devo avere un'idea che mi faccia comodo. A me fa comodo sapere in questo spigolo che distanza ho delle tre distanze. L'80-30 metri mi arriverà qua e mi fa comodo qua, qua mi arriva anche il 60 cm-23, il 40-15 e il vince metro esatto c'è da sperare di non darci la colpa c'è da sperare di non darci la colpa e la massima la parola di tutti eh, i ricordi va in 24 ma il tuo fottore lo posso ritirare come per come... cavolo per, per me assicuro, è sicuro che quei cambi di regolamento che hanno fatto di recente quello sulle visuali svegliate sul eh, solitivo poi con quella di la prova di questo compound posso parametrare anche in verticale non solo in orizzontale sulla curva Ah, sì, potrei, potresti anche qua, però io sulle, siccome non me ne possono mettere a 45 gradi sono già benissimo più o meno un che ho già fatto le mie prove e se sono specchiati poco perché non possono fare tanto non lo posso fare tanto quel poco sono già che il salire lo sono più tardi, e quindi come funzionerebbe fare il testo. già così una volta come una persona e adesso anche se ti ha detto ma è anche è giusto per show. Show. Eh. se c'è una ranking se andrete a fare una ranking di, di un nido la la e vai a fare le gare in un nido dove il giallo è globale ma no, a fare un dove le gare camminano a fare le vede, gare dove il giallo è un cerchio e pretendo che tutte le gare, in tutte le gare il giallo sia un cerchio lo pretendo perché in quella gara dove i quali sono specchiati il giallo non è un cerchio è un ovale allora facciamo la gara E poi mi devo ricordare ho dato, ma perché lo vediamo dopo io potrei anche farlo di qua in là e, però in questo caso ho molti meno riferimenti e devo modificare la mia attrezzatura se voi fate attenzione ai bottoni degli archivi hanno tutti l'attrezzatura modificata ma io non lo voglio fare ok? io preferisco torniscono delle parti ah, del certo. bottone sono tornite ah, e così quelli così. Più, più furbi nella tornitura mettono un o-ring e ovviamente lo torniscono perfettamente in modo tale facendo una tornitura qua questo pezzo è esattamente per il loro lungo l80 80-40 metri o il 60-30 perfettamente. E questo facilita tantissimo la parametrazione, però ho modificato la temperatura. Mi hanno detto una cosa che ti spiego nei 12 secondi, mi è stata spiegata. Pare che ci sia un nuovo metodo per riuscire, attraverso questa parametrazione, a prescindere dall'avversario, una volta di conosciuto, di moltiplicare la copertura del bottone per un certo sì, questo è il teorema di Talete. Il problema è la distanza occhio-bottone, che, che deve essere precisa per poter fare una, non avere il eh, computer, un foglio Excel sempre a disposizione. L'olimpico lo può fare alla perfezione, solo l'olimpico, non è L'olimpico sì. Una volta, se vi ricordate, e eh, vi ricordi di sicuro, i, i, i mirini dell'olimpico erano unico di... Lo sto scherzando, io sì, io pico, io pico, sì. la diotra scorreva, perché scorreva? Per averla esattamente 80 cm dall'occhio. O comunque questa distanza doveva essere multipla della diotra che era quadrata. Quindi la diotra sì. era a 9 mm, io mettevo a 90 cm sì. e leggevo direttamente con la diotra, leggevo direttamente la, la distanza sulla disposta vi ho lasciato comunque vabbè adesso col col mirino Shibuya faccio un po' meglio comunque questo sistema di talete siccome la volontà c'è la reso pubblico ce l'avete nei pdf del corso che vi spiega, vi spiega bene come fare ma è per capite benissimo che per quanto riguarda l'arco nudo è o per combinazione riuscite ad ottenere una perfetta distanza occhio-bottone e pezzettino modificato, però anche lì avete dovuto modificare la vostra impostatura e sportivamente siete... Siete, fuori siete fuori dentro e certamente io non posso non voglio, perché non lo faccio e non posso certo raccontarvi delle cose che Bello. E così via, così via per gli 80 cm, a me viene comodo la filettatura quando diventa, comincia a diventare difficile andare a capire dove sono. Vedete bene che fra il 45 e il 40 c'è proprio un filetto, un poco più di un filetto e a me viene comodo la filettatura, anche perché adesso vi faccio vedere gli occhiali, io Oh, mi sono fatto fare degli occhiali che metto perfettamente a fuoco a distanza di 35 cm e quindi vedo molto bene la fisica. ve le faccio vedere subito gli occhiali perché con gli occhiali gli occhiali eh, multifocali non vede niente, non vedi niente non vedi. Okay? allora cosa ho pensato bene io ho fatto fare degli occhiali con delle piccole lunette quindi vedo bene laterale però le lunette non sono quelle da lettura lunghe, sono solo un quarto della lente, in modo tale che io vedo bene il bottone là, lo vedo perfettamente liquido, o vedo anche il bersaglio, perché mi corregge anche. Non l'ho inventato io, <coughs> sono <coughs> il del tiro a sedio, fanno già così. Ah, eh ormai non c'è più niente da inventare eh? e così via il bersaglio a 30 metri si potrebbe fare così, ovviamente potete anche posizionare la proiezione del bersaglio sul bottone alla parte destra e controllare dove finisce la parte sinistra condizione essenziale perché è abituato a validare in continuazione la molla del bottone stesso e non si ricorda eh, dove riportarla per parametrare questa manovra però è sconsigliata perché varierà inevitabilmente la messa a punto se non vi ricordate ecco ad esempio qua c'è un, un olimpico è eh, vedete ha scritto il suo bel nome Mike questa è una foto di guardate, è da un campione del mondo no, no, Mike riesce a leggere no non riesce a leggere <ride> è un arco olimpico ha altri sistemi però questo è il passato che ho materiale oh. Non c'è anche il bottone quello tricolore? Poi quello tricolore Passa tutto, ormai passa tutto Però le torniture no. C'è cioè, ah, gente, non faccio nomi ovviamente è, che è venuta a rompere le palle a me perché c'aveva una reglina quando il suo bottone c'ha tre torniture fatta col torno Cioè vieni a dirmi che c'è la regina e poi te hai fatto, eh ma queste sono fatte bene, eh, va bene Un'altra cosa da ricordare molto semplice molto utile e spesso dimenticata se un arciere tira dal picchetto blu è sempre utile osservare dove è il picchetto rosso Se l'arciera ricorda che c'è scritto qual la distanza massima di differenti versali ricordate che in gara l'arco nudo non può portare niente Nessun promemoria, neanche quello degli string, niente, zero. L'unica cosa che si può portare, come tutti d'altronde, è il regolamento di Dio, o parte dei regolamenti. Quindi, ad esempio, dove viene posizionato il picchetto rosso, può farsi la sua tabellina e può consultarla in qualsiasi momento, anche sul picchetto di Dio. Quindi, se sa qual è la distanza massima dei differenti bersagli, poi in alcuni casi se in dubbio utilizzare questa informazione facciamo un esempio un bersaglio di 80 cm a prima vista piuttosto lontano con la parametrazione restano dei dubbi se è più vicino a 40 o a 45 metri però guardando il picchetto rosso cavolo, il picchetto rosso è sicuramente più di 15 metri siccome io mi ricordo che al massimo il picchetto rosso può essere a 55 metri quindi qua sono 20 metri da qui al picchetto rosso e quindi sarà più vicino a 40 cioè è 45 avete capito? Sì, sì. quindi 55-15 uguale 40 metri occorre infine sempre osservare come hanno tirato le pattuglie precedenti i buchi delle frecce precedenti non sono sempre ben visibili, specialmente sul nero, ma riuscire ad osservare, ad esempio, che chi ha tirato prima ha colpito spesso molto in alto può essere un indizio che il bersaglio è stato giudicato da molti più lontano di quanto effettivamente può essere. Uno dei motivi potrebbe essere sempre nell'esempio esempio perché ha l'ombra, il fondo, eccetera, eccetera. Questo sempre meno, però, pensandoci bene, eh, sempre un po' meno perché eh, ormai se non i tiratori di campagna sono sempre di meno sempre più scarsi e quindi quando ho guardato un bersaglio vedete un grande pallavolo terrificante di cui non capite assolutamente niente se sono vicini sono tutti nel centro se sono distanti, sono sparpagliando quindi questa cosa ha sempre meno valore in conclusione occorre avere un po' da studiare e memorizzare ricordate che è vietato da portare in gara è assurdo, oltre che estremamente poco smortivo, estrarre i bigliettini con il cappello ecco il mio parametro quello che mi sono fatto, ovviamente poi memorizzo, o oh, poi si sì, memorizza abbastanza facilmente. Io adesso per le cose lì eh, eh, sono solo per farvi vedere che sono gli stessi parametri, no? 10, 20, 40 30, e poi ho 27, 35, 18, 9, 7, 5, 15, 30, 22, 19, 13, 6, 5, 10, 15. Ok? Quindi, praticamente, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 parametri faccio tutto. Io vi devo solo ricordare queste 1, 2, 3, 4 posizioni, 5 e 6. Con, con queste 6 cose che ho memorizzato io faccio tutto. Poi vi ricordo più o meno più vicino di qua, più vicino di là, provo due o tre volte e la distanza lo scopro. Ti dicono che i parametrano anche. Secondo me è utile per la mia esperienza? Assolutamente. Anche, anche se è capitato. A me sei mandi, ero in piazzola con lui insieme ad altri due, proprio agli arcieri delle Alpi. Arriviamo in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e c'è una distanza sconosciuta. Parametriamo, eravamo insieme, qui dietro di me due mancino, quindi non vedevo. Pa parametro... è idea? è lunga! Porca l'acqua lunga! Poi sai, 45 metri è difficile da capire, no? Comunque era sicuramente molto più di 40, era 45. Tiriamo tutte e due contemporaneamente, tutte e due contemporaneamente, PAM, due basso. Tirata a 45, come due basso. E anche lui due basso. Non hai fatto la Ma no, era discesa, ma poca roba. Non avete visto il cartellino. Porca. No, no, no. Sono uscito da mi anno, sono giusto. Due basso. Allora, ti tiro di nuovo, guarda, più, con più, sembra 45, pom, riga 3, ma poi era 2, 2, 2, però era riga 3, bello deciso. Ci guardiamo, Quanto cazzo è? E mi dico, ah io ho a 45, anche chi? Cazzo, che po', che po', che po. Riparamo, 45. Impossibile, impossibile, impossibile. Di nuovo 3, tutte e due, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 7. Vabbè, andiamo a raccogliere le frecce, raccogliamo le frecce, segniamo i punti, poi arrivavano le donne. arrivavano le donne. Era un momento, fermate un momento, ci... Sì. Erba, prato, pietra. No, no, aspetta, tira una minuzzo X. Tira un'altra, 5 poi hanno sparpagliato gli chiediamo abbiamo aspettato quanto l'avete tirata 40 come, come 40 40 42 l'hanno tirata aspetta aspetta non è finita continuiamo incontriamo corrado che è quello che ha messo le distanze e mi ma la 13, a quant'era? Perché abbiamo fatto tutti i bassi, tutti i due bassi e lui fa, minchia, ragazzi, che cazzo l'ho sballata questa? Perché Giorgio mi ha detto, metterla un metro in meno della massima e io l'ho messa a 49 E <ride> Perché sono donne? 49 <ride> hai voglia fare due parti? 49 mi ha detto Giorgio mi ha detto metterla un metro almeno da roma e ho messo a 49 perfetto si infatti è, sì, sì. sì, è l'altra vabbè ok quindi vedete com'è semplice alla fine, alla fine. Anche per l'arco nudo un po' di pratica, un po' di abilità ovviamente acquisita col tempo, non c'è bisogno di avere tanta. In ultimo, dobbiamo scandalizzarci se gli arcieri avuto la parametrazione per l'attiva e la distanza. Se vengono in modo non esplicito, durante la normale si vede il tiro, da una un'abilità acquisita con l'allenamento della pratica, al pari della tecnica di tiro. Grazie, allora facciamo velocemente ancora una cosa e poi boh, basta poi ci sono infatti proprio perché c'è da fare l'esame facciamo velocemente ancora una cosa e, sì, e poi dobbiamo fare la fotografia insieme allora veloce questa eh. lo ci tengo anche questa però non c'è tanto da ma il resto ve lo legge. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> <mettere> no, No, no, no. Chi è colperato? Chi è No, è l'ottimo, è L'ottimo, Quello è il mio arco, però. Anche la valutazione della distanza delle sagome tridimensionali è la maggior preoccupazione degli arcieri alle prime armi e anche di altro livello. In realtà come per le gare a tre non è così difficile valutare la distanza a cui è posizionata la sagoma. Innanzitutto dobbiamo dire che se anche non è, è impossibile parametrare la valutazione della distanza su si fa con più facilità dopo che con la sovrapposizione della parte della trattatura di tiro sul bersaglio durante la propria norma dopodiché bisogna ricordarsi del range di distanza a cui quel bersaglio può essere messo con le ultime variazioni di regolamento non esistono più gruppi di distanze precostituite ma si possono variare distanze a piacimento però tenendo conto che il regolamento prevede una proporzionalità tra grandezza del bersaglio e distanza dal picchetto di tiro. L'articolo 9.1.1.4 parla chiaro e dice testualmente i bersagli dovranno essere disposti tenendo in considerazione che sono previste e sono distanze sconosciute in un ordine che consenta la massima varietà e il miglior sfruttamento delle caratteristiche del terreno, con un'adeguata proporzione distanza, dimensione del bersaglio. Quindi io posso trovare con il 30 metri, ma tutte le salme devono essere a 30 metri. Se no, no. Ok? Per quanto riguarda l'arco lombolo, l'arco istintivo e l'arco nudo, che tira dal picchetto blu, e se è vero che i gruppi di grandezza delle sagome 3D sono quattro, strutturati in base alla grandezza dello spot, infatti tutti i costruttori, i fabbricanti di sagome tridimensionali di animali destinati alle gare 3D di tutte le federazioni sono assimilati a quattro gruppi distinti. Quindi tutti i produttori producono le sagome in base a quattro gruppi. E vediamo poi quelli, questi quattro gruppi. I gruppi 4 vengono posizionati normalmente a non più di 12 metri, le sagome di gruppo 3 normalmente a non più di 22 metri, le sagome di gruppo 2 normalmente a non più di 27 metri, mentre il gruppo 1 ovviamente non si può superare i 30 metri. L'arco compound, ve lo leggete. Ecco come vengono stabiliti i gruppi da questa distanza dello spot che vale 8 punti la distanza in verticale e tutti, tutti i costruttori, nessuno escluso, tutti i costruttori di Sagoma, nessuno escluso, però la è quella che compra meno Sagoma in assoluto, quindi nessun costruttore costruisce per la Pitaco, nessuno, tutti costruiscono per altri e le costruiscono così, il gruppo 1 questa dimensione è oltre i 250 mm nel gruppo 2, questa dimensione è da 200 a 250 e così via. Okay? Tutti i costruttori adottano questo sistema. La zona di punteggio di 8 punti in verticale. Qua c'è un esempio di gruppi di sangue. che comunque, prima di farle dare 3D, vi invito comunque a controllare, quelle più usate in Italia sono le SRT quindi possiamo tranquillamente controllarle eh, Luccio, nelle gare 3D si possono, si possono controllare? Niente, oramai hanno uniformato il regolamento 3D e il regolamento campagna quindi ad esempio nel tiro di campagna non esiste più il picchetto di stop ah, non esiste più il picchetto di stop quindi, quindi io posso chiamarmi a un metro dal picchetto non so che puoi chiamare un metro dal picchetto ma eventualmente è, è, è, è concesso andare a dire le frecce al, al tuo avversario sì, se ti chiama e se ti vuoi farlo vicino a lui a fianco sembra sì, se un cilindro eh? come sì, se arriva un altro eh? sì, eh? sì, no. devi aspettare devi aspettare Sì. Sì. Sì. Non Soprattutto sì. per tu ti hai collegato, per il campanile, poteva essere di qualità. No, non può un po' Però eh, mi ha già fatto vedere... A, eh. a squadre. Solo a fare. Il tecnico fa parte della sì. squadra. È stato stabilito che il tecnico fa parte della squadra. I campionati regionali mi hanno fatto vedere l'errore anche sui campionati. Un... Ma hanno sbagliato. Nell'individuale no. no. Allora, nella squadra sì, è stato stabilito che il tecnico fa parte della squadra, può confabulare il tecnico con la squadra? e alla, alla finale sì. Eh? Alla, alla finale, finale sì. La squadra. Il tecnico, il, no. No, no, no, il tecnico No, il tecnico deve stare nel suo gabbiotto. E nell'ultimo momento invece nel campionato di tutto. Lo vedi nel campionato, se vai su YouTube vedi il campione del mondo, gli ultimi anni, di Anton? Vedi che il tecnico ha un, un per quadratino terra. per terra non deve fare ah, di tre <ride> Esattamente come nel <ride> tavolo. Però invece nel, a squadre può seguirli, rimanere al picchetto rosso, non può andare al picchetto blu, ma nel, rimanere al picchetto rosso, confabulare sulla distanza, quindi dire per una volta diciamo no, il tecnico non può parlare. No, poi hanno stabilito, sì, il tecnico fa parte della squadra, può parlare e confabulare. Ma quei binocoli che normalmente ci sono... Non le... si possono utilizzare, eh, il binocolo viene controllato... Ah, il materiale, la... Sì, viene controllato che ci siano... Le tacche, tipo, la... tipo la marina o cose dei sommergibili del telescopio. E eh. eh. eh, ovviamente non si può usare a Ma ma no, anche questo ma ah, tanto c'è il pilota di nascosta non ti raccontiamo fare, è sicuro che so sono molti sistemi di valutazione della distanza sai che abbiamo siamo metà. sono tre procedere di 5 metri in 5 metri poi valuta la distanza da usare sempre associato al metodo 1 valutare la metà e poi raddoppiare però raddoppiate anche l'errore colpo d'occhio sulla grandezza della sagoma con l'esperienza ci accorgiamo della grandezza della sagoma 3D e il nostro cervello inconsciamente ne valuta la distanza, un po' come una figura umana, la figura umana è molto facile da valutare a che distanza è, perché in continuazione le vediamo, con l'andare del tempo anche questa una, sulle distanze fino a 20 metri fate veramente in fretta a fare una valutazione e dopo dai 20 ai 30, quei 10 metri lì, sono pazzeschi, si sbaglia a ecco Bellotti, che è sul picchetto, cosa sta facendo lì così. Sta valutando, ha visto i 5, ha visto i 10, ha visto i 15, ha visto i 20 e adesso sta cercando di capire quanto ancora manca per arrivare alla salute, semplicemente. Ecco perché vi ho detto in società mettete questi picchietti 5, 10, 15 proprio per allenarvi a fare questo genere di valutazione. Se c'è difficoltà a stabilire una correlazione lineare della distanza tra il pacchetto di tiro e la sala a causa di un avvallamento, di un tronco, perché poi ovviamente il, il tracciatore cerca di distrarvi, di è, è semplice, basta stabilire una linea con una parte del campo più aperta, ma simile come distanza. Se io devo, parametrare, devo valutare tra la distanza, ma c'è tutto un avvallamento, un tronco davanti che mi impedisce la visuale. Cerco di guardare una zona simile e valutare questa zona in modo tale da raccontarlo Ecco ad esempio quello che ci sta facendo Bellotti Si è fermato un po' prima Ricordiamoci che non dobbiamo toccare il picchietto di spiro ma il regolamento dice nelle immediate vicinanze Cosa sono queste immediate vicinanze? L'ha detto circa un metro Ok e quindi sta valutando ad esempio deve tirare là vedete che c'è questa salita e allora guardo da un'altra parte per avere quest'arco e cercare di capire se mi è più facile comunque oh, questi sono i tiri sono tiri belli ma sempre difficili non sono tiri in salita sono tiri molti tiri a 20 metri e sono divertenti no? ha un senso. possiamo stare a più di un metro dal picchetto e in questo modo possiamo più facilmente individuare la metà e poi stimarla con più facilità quindi adottiarla okay? se stiamo un po' laterali possiamo vedere bene la metà come allenarci alla valutazione? innanzitutto ci si allena solo a distanza conosciuta. l'allenamento si fa solo a distanza e non si fa a distanza scolta ha poco senso allenarsi a distanza sconosciuta e poi stabilire la bontà della rotazione dal tipo che si ha dal tiro e da dal suo relativo punteggio. Quando vi allenate sul giro del campo 3D, prima di tirare, misurate sempre la distanza col tenenzio e poi tirate le vostre frecce. In questo modo ottenete due risultati importanti. Se colpite il centro, la vostra tecnica di tiro adeguata è adeguata e allenata da bere. In caso contrario c'è qualcosa da rivedere. Fissate nella mente e date informazioni al vostro cervello sull'esatta distanza e relativa visione della sagoma da colpire, con tutti i riferimenti sul terreno che potrebbero sviare la giusta stima della distanza tra sagoma e l'etichetta di tiro. Se invece lo fate senza stimare la distanza, se sbagliate avete sbagliato il tiro o la voca se fate centro avete sbagliato il tiro o la voca e soprattutto il vostro cervello non ha acquisito nessuna informazione e se volete fare il giro del campo senza stimare la prima la distanza grazie grazie solo dove ho saputo la distanza certa di aver effettuato il tiro dovete mettere in atto le strategie di valutazione che abbiamo visto sopra il metodo di 5 metri e il metodo del ribaltamento. In questo modo allenerete il vostro cervello con dati certi. La verifica del buon allenamento fatto lo potete fare tranquillamente solo in gara, dove potete mettere in atto tutte le strategie affinate in allenamento e dove ovviamente le distanze sono completamente conosciute. Okay? Io mi alleno così, in campo, al campo di tiro, posizionato le sagole 3D, a7,5, 10, 12, non è vero, non c'era le salme al campo, Però ho preso i picchetti al, al pallone e tiro ogni due metri e mezzo. Non mi sono mai allenato in vita mia sulle salme. Eppure ho vinto tutto. Ci sarà un motivo. No. In conclusione, lasciate perdere ogni tentativo di parabrettatura sulle salme. Non serve e non sarà mai efficace, anche perché le cambiano in continuazione. E gli stessi produttori, la stessa stampa, la fanno un po' più grande di tutti. E non ve lo dico. Quindi capisce? Sono. Sì, adesso ne parliamo. Sono chimere anche anche dicerie sul vedere le linee dello spot solo fino a 25 metri. Solo allenare il vostro istinto un buoni risultati. Non dimenticate mai che l'istinto ha bisogno di certezze. Si possono fare anche gap shooting, anzi io l'ho fatto, io per un po' di tempo, quando non c'erano 11, avevo solo tre string e tiravo sempre sotto la pancia e facevo sempre spot. non ho mai fatto i 0, però ahimè da quando c'è l'11, è quello che si sa prendere, è quello Cuba, e bisogna fare 10 e i 10 e i 11. 21, 22, 21, 22, 20, 21, 22, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20. Eh, se no non vinci, ah. e quindi bisogna valutare bene e tirare bene, e non si può fare cresciuti, bisogna valutare bene, imparare a valutare bene e mettere bene, e fare in modo di avere una freccia veloce, fare in modo di smorzare il forti errore persona. Il discorso che facevi partire sul bersaglio di partenza per scendere i miscini che risolvere sulle salme sulle salme sbinocolo guardo dove l'11, vado giù, guardo dove l'11, vado giù e mi fisso il punto da colpire. Me lo ricordo e lo uso come se fosse eh, il giallo. Sono là, quello lì devo colpire. Opa! Uh, guardo sempre quel punto da colpire pum. e pum! Tante è... volte la freccia esattamente quel La punta è sempre sulla destra come giallo, no? Sì. no, guarda meglio. Purtroppo, eh? Tocca anche questo. A me. <ride> C'è un trucco, mamma mia. <ride> <ride> <ride> me lo chiedo, che trucco è? <ride> Bon, abbiamo finito, ci, ci no, facciamo. Facciamo, facciamo una foto adesso, grazie. Ciao.